Ed eccoci di nuovo in onda con il nostro Zoom Certificates l'appuntamento settimanale sui certificati di investimento e naturalmente quando dico certificati di investimento dico Riccardo Falcolini che ritroviamo ospite, eccolo qua. Prontissimi. Ciao Martina, buon buongiorno. buongiorno, buongiorno a te Riccardo, ecco, commentavamo appunto eh, nel Fuori Onda anche tutte le notizie non solo economiche, tra l'altro anche quelle meteorologiche di una tempesta che eh, sta interessando, insomma, l'uragano che si sta spostando da sì. Cuba agli Stati Uniti. I tempesta meteorologica e tempesta un po' anche sui mercati, purtroppo eh, guardando soprattutto eh, agli indici insomma, di oggi con vendite che dominano sulle borse eh, del vecchio eh, continente, l'abbiamo messo in relazione a tanti fattori, naturalmente la recessione, la stretta anche eh, delle banche centrali e tutto quanto è accaduto poi al comparto eh, dell'energia con il presunto sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 che sta influenzando anche naturalmente il costo del gas. Quindi, insomma, si parlava di tempesta perfetta e questo un po' è il giorno diciamo della tempesta sì. speriamo Valentina forse sia insomma il, diciamo l'apice il clou, l apice, l apice. Il, il clou mm. perché insomma un, un acquirsi o un peggioramento della situazione No, porterebbe veramente a maggiori pensieri per tutti, insomma, eh, sì. per noi, per le banche centrali, per gli investitori. Insomma, sarebbe una situazione bella complicata da affrontare. Eh sì, vediamo ecco, se anche in questo scenario così complesso mantiene l'ottimismo e il buon umore il nostro Renato De Carolis, a cui do il buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, quello sempre, sorriso sì. sempre. Ecco Renato io guardo ho pensato a questa cosa, secondo me tu anche nel giorno più nero di Wall Street della crisi del 29 avresti aperto comunque con questa ventata <ride> di entusiasmo, non, non c'è ecco, calo delle borse che ti frena, tu sei così, l'ottimismo allora, fatto per persona. Anche, no, ovviamente la situazione è drammatica stavo cercando anche una notizia positiva mm. in questo momento, vediamo se ce n'è una niente, proprio niente niente, niente. Apple che ha deciso di non aumentare la produzione dell'iPhone ha detto quindi ai vari fornitori tra cui STM che sta pagando questa situazione, vedo anche se è bloccata forse la mia immagine comunque va bene, niente quindi questo è tutto quello che accade in questo momento, avversione a rischio sui mercati eh sì, certo. Ecco, abbiamo introdotto dunque la panoramica di mercato, adesso la lanciamo ufficialmente con la nostra intersigla, ne parliamo naturalmente sia con Riccardo che con Renato. Panoramica di mercato. Ecco Riccardo, allora partiamo innanzitutto da te, perché ovviamente ci sono le notizie di cronaca l'andamento negativo delle borse che in questo momento dobbiamo sottolineare, ma poi nel corso di questa settimana altre cose sono successe, soprattutto naturalmente nel campo della politica con le elezioni del 25 settembre che hanno dato, confermato il risultato insomma, che un po' tutti si aspettavano, cioè il trionfo del centrodestra, in particolar modo del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. che ha Naturalmente Un riflesso anche su tutte le vicende economiche. Innanzitutto la preoccupazione della BCE nei confronti di questa nuova linea politica e poi abbiamo visto anche altre questioni e gli interventi del governo sul caro energia, sulla questione del reddito di cittadinanza. Insomma, ecco, economie politiche che in questo momento viaggiano di pari passo. Ecco, come ha influito insomma, tutta questa situazione in questa settimana così speciale e così particolare sui flussi di mercato? Sì, allora, eh, e faccio anche un piccolo passo indietro sull'ottimismo di Renato, sì. un po è un uragano Renato, no? ovviamente come si vede entrare in onda, però c'è da dire anche che sui mercati si guadagna anche in fase di ribasso, mm -hmm. fondamentalmente sfruttando quelli che sono gli strumenti utili può essere a quello di una copertura quindi copertura di un portafoglio piuttosto che lo sfruttare un trend ribassista e fondamentalmente quindi i certificati come altri strumenti possano aiutare gli investitori in questo momento a fronteggiare questa situazione particolare di mercato cosa ci dicono i volumi ovviamente indipendentemente da quello che è stato il colore insomma che ha vinto queste elezioni Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto uh, un picco di volumi sul mercato SEDEX il 23 di settembre, quindi scorsa settimana. Eh, superare i 60 milioni di euro di turnover eh, durante la giornata cosa che non vedevamo da tantissimo tempo perché come abbiamo detto più volte nelle scorse settimane i volumi sono in netto calo perché Perché ovviamente manca molto turnover dettato dal fatto che la clientela in fase attendista cioè cerca di capire cosa potrà succedere eh, in questa particolare situazione e magari fondamentalmente andare a comprare prodotti, quindi entrare in posizione, quando magari vedranno un punto di svolta. Perché ovviamente cosa si pensa? Situazione rimane tale, quindi situazione geopolitica complicatissima, prezzo delle materie prime alto, gas che la fa da padrona, inflazione altissima operato dalle banche centrali cosa succede? tendenzialmente ho un via dall'equity quindi che di conseguenza impatta non solo sulle stocks e sull'equity direttamente ma anche sui derivati come sono i certificati quindi tendenzialmente la clientela cosa fa? aspetta momenti di ingresso migliore ovviamente non ci sono rigiri di portafoglio cosa vediamo? parlando di numeri Valentina, vediamo comunque un turnover intorno ai 42 milioni di euro di di, di, di negoziato vediamo comunque un interesse molto intenso quindi, ehm, sui prodotti protection quindi mm. prodotti con capitale se non totalmente comunque eh, protetto ma con un buon livello di protezione vediamo fondamentalmente anche un interesse verso quei prodotti che sono definiti reverse bonus cap quindi fondamentalmente prodotti che vanno a incrementare il loro valore in caso di ribasso del sottostante che può essere un'azione un indice o un paniere degli stessi sicuramente tra gli investment certificate come sottostanti troviamo ancora sottostanti caratterizzati da indici sì. e tra i principali Select Dividend 30, Eurostox Banks, Eurostox 50 perché Perché ovviamente in questo momento ci si sta spostando verso sottostanti costituiti da indici in quanto si va a smussare quella che è la volatilità propria della single stock chiarissimo Sembra strano, sembra strano o potenzialmente può sembrare strano ma il mood e le posizioni sui covered warrant rimangono ancora rialziste quindi vediamo fondamentalmente ancora un rapporto put call ratio di 0,23 quindi significa un 23% vuol dire che la, le posizioni dei clienti sono in questo momento posizioni rialziste nonostante i ribassi di mercati Magari si iniziano a prendere posizioni sul long term, quindi magari di una potenziale ripresa, sfruttando prezzi bassi delle opzioni, ovviamente, e quindi magari impostando già delle strategie per una potenziale ripartenza nel 2023. Eh sì, insomma, vedremo eh, che tipo di anno sarà il 2023 perché in realtà le stime non sono eh, così eh, positive. Ecco, io mi sono segnata tra l'altro alcuni numeri eh, dell'Ocse e naturalmente li voglio commentare anche insieme a Renato: riguardano le stime di crescita dell'Italia del PIL con un più 3,4% per il 2022, ma solamente uno 0,4% nel 2023. Quindi in sostanza eh, la recessione che non diventa solo un'ipotesi ma una realtà eh, sempre più vicina ora bisogna chiedersi in realtà quanto durerà e quanto sarà profonda a te Renato la valutazione Sì, ormai tutto dice che si va in qualche eh, anche per opera dell'azione delle banche centrali che stanno rincorrendo questa inflazione che fino a mesi fa dicevano era temporanea e ora invece è sfuggita dal loro controllo, lo hanno ammesso pubblicamente e adesso stanno cercando con quelli che sono gli strumenti che hanno a disposizione i tassi di interesse, alzando i tassi di interesse, che può avere ovviamente un impatto sull'economia, sul pensiamo ai finanziamenti privati, alle aziende. Eh, solitamente rialzi i tassi lo dice la storia, porta appunto ad una recessione, l'America già tecnicamente siamo lì sì. però quella europea probabilmente sarà ancora più profonda, La sentiremo ancora di più eh, eh, questo è lo scenario questo è il motivo per cui i mercati adesso stanno scontando questo scenario negativo, eh, adesso siamo meno 2% in Europa vedo, mm -hmm. stanno recuperando qualcosina ma decisamente eh, risk of avversione, al rischio in questo momento in sì. I mercati, sì. si comprano solo dollari praticamente. Eh, sì, abbiamo visto insomma, la potenza del superdollaro che sta influenzando un po' tutti, naturalmente il mercato valutario, una super, il superdollaro, l'euro che invece eh, patisce e poi naturalmente anche l'influenza eh, sulle materie prime, sul petrolio e eh, sull'oro. Questo sicuramente ecco, è uno dei macro temi che dobbiamo eh, tenere presente. Io direi che abbiamo concluso ecco, la panoramica eh, di mercato e possiamo adesso entrare insomma, nella fase più operativa di Zoom Certificates presentando appunto, i certificati della settimana.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 che veramente investe i in mercati naturalmente anche eh, gli indici eh, vedremo ecco, sì. eh, tutti i fattori ecco, soprattutto perché il DAX eh, è legato all'economia tedesca che è legata a sua volta poi alle questioni eh, del gas russo appunto dei eh, de, de, de gasdotti e quindi certo. insomma c'è una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 Eh, C'è questa nuova situazione al rialzo che potrebbe avere come obiettivo 14,28. Tra i turbo open-end call in questo caso, quindi come vedete call azione Tenaris, anche qui quello con il prezzo strike più vicino, 12 euro, va benissimo, si sposa bene, proprio qui sotto il minimo del 26 settembre, 12,06 euro, come possibile strategia al rialzo, e target verso i 14,28 euro, se effettivamente sarà rialzo.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 eh, e insomma questa diciamo chimica che c'è tra di voi Renato e Riccardo non l'abbiamo dimostrata solo oggi qui a Zoom Certificates ma prosegue anche domani perché sarete coinvolti in realtà in un webinar a attresso con anche la partecipazione di Toni Cioli Pugliani ecco ne vogliamo parlare brevemente in chiusura eh, sì allora questo fa parte sempre dei nostri programmi di sì? formazione Domani saremo noi ospiti di Renato, il webinar andrà in onda, in diretta, live sul suo canale YouTube, quindi per chi vuole insomma collegarsi e connettersi con noi, dalle 18.30 alle 19.30 circa, i riferimenti sono quelli di Renato, piuttosto che troverete il link sul nostro sito, quindi chi vorrà essere in nostra compagnia avrà la possibilità di sentire due esperti di mercato, che sono Renato e Tony, parlare delle loro strategie, e io insomma farò il terzo incomodo spiegando i nostri prodotti <ride> Renato, quindi insomma un appuntamento da non perdere, una bella ora di formazione per chi vuole acquisire sempre più conoscenze e competenze in questo ambito. Sì, sì, sì anche perché lo scenario nuovo italiano S. vedremo proprio, insomma, sarà molto focalizzato sull'Italia, sull'indice, i titoli azionari, su quelli su cui puntare, come proteggersi per chi sta soffrendo delle perdite. Io più trading, mentre Toni, Cioli Puviani, più legato a strategie di investimento, mm -hmm. quindi sarà davvero un bel mix molto molto molto E poi c'è la zampata di Riccardo sui certificati sì, per completare sì, no, l'opera. Ecco. <ride> Benissimo, io ringrazio naturalmente Renato De Carolis in collegamento per essere stato qui con noi a Zoom Certificates, ringrazio uh, come sempre Riccardo Falcolini Grazie. per averci raggiunto in studio e per le sue spiegazioni sempre estremamente chiare su questo prodotto di investimento che abbiamo visto insomma in questi ultimi mesi sta acquisendo uh, sempre di più importanza e soprattutto ecco um, Uh, accappare l'interesse dei nostri telespettatori che uh, cercano un po' diciamo delle nuove anche uh, strategie poi di investimento in un periodo appunto di estrema volatilità e si interessano anche a qualche prodotto differente che magari prima non conoscevano grazie, grazie a te Valentina grazie a Renato, grazie mille a voi grazie, allora, grazie Renato si vede qui questa puntata di Zoom Certificates che ricordo potete trovare on demand naturalmente sul nostro sito www.lefonti.tv e poi anche sul nostro canale YouTube. L'appuntamento è naturalmente alla prossima settimana.